Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di pesche con crumble di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pesche, farina di tipo 00, yogurt alle pesche, olio di semi di girasole, uova, zucchero, sale, la scorza di limone, lievito, vanillina per il crumble, burro, mandorle pelate, zucchero e farina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il crumble. Mettiamo all'interno del boccale le mandorle. Lo zucchero. La farina. E il burro. Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6 mettiamo il crumble da parte senza lavare il boccale mettiamo la scorza del limone e lo zucchero E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. uniamo sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo la farina, l'olio. lo yogurt le uova la vanillina e il sale ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4 Aggiungiamo il lievito ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in una teglia rettangolare delle dimensioni di 28 x 20 cm rivestita con carta da forno distribuiamo sulla superficie le pesche che abbiamo precedentemente infarinato Cospargiamo il crumble su tutta la superficie. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di pesche con crumble di mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!